La sfida? Anche se vabbè ragazzi, la sfida voi già la sapete. La sfida semplicemente è... Uh, non dobbiamo camminare sull'erba. Più che altro, questo tipo è un po' pericoloso, però me la sono riuscita a cavare. Un attimo solo ragazzi che ci curiamo anche. No. Va benissimo, io non sto capendo niente, mi credete? Cioè zero. Io non so questo da dove sei uscito. Non sto capendo niente, zero, zero. Bello questo inizio. Bello questo inizio. No, no. Divertente. Divertente allora allora la situazione è la seguente la sfida è non dobbiamo camminare sull'erba quindi su tutte le zone verdi un po' della mappa Se lo facciamo il video finisce sono andato di otorici perché sto cercando fondamentalmente Il rampino che sarà un'arma essenziale per riuscire a portare avanti la partita quindi cerchiamo il primo possibile di trovare jules e Di portarcelo a casa vi ricordo ragazzi che in queste sfide io non posso parare perché le sto registrando in live sul sito Viola se anche voi appunto volete partecipare alle mie live del sito viola controllarmi mentre faccio queste sfide o anche giocare con me a Fortnite, a Code Warzone e Hyper Escape, basta che andate in descrizione, nella sezione live streaming, e iniziate a seguirmi. Noi, ragazzi, ogni sera saremo in live alle 6. Aiuto, aiuto! Mamma mia, panico! Allora, uh, qui roba. Questo potrebbe tornarci molto utile. Sento già un botto di casino sotto. Io ho pochissimi proiettili di assalto. Direi di razionarli nella maniera più intelligente possibile. Sta un tizio là e sta un tizio anche nei condotti, a dirla tutta, oltre che a Jules. No, aspetta il colpo! Mamma mia! Ok, mi è andata bene. Mi ero visto. Allora. Però ci sta. Ci sta. Ok. Oh. Panico, panico. Il tizio ha preso la, la drum gun. Ho sentito. L'ha presa. Mamma mia. Io io. Io, io posso. Figlio, poteva morire. Ok, allora, calmi tutti. Mi serve un medikit, bende qualunque cosa. No, ti prego, ti prego, non, ti prego, non essere così cattivo con me, ti prego. Calmi tutti, che io veramente qua ci finisco male. una cosa velocissima, raga. Bende, bende, bende, dai, bende. Ok, dammi qua, ok, raga. Wow, che panichello. Andiamo, dai, ci è andata benone. Qua ci è andata benone, ce la siamo saputi gestire bene, fortunatamente. Allora. Qua mi posso fare un set veramente fuori dal normale Sopra si stanno fightando un botto Dovrei aggiungermi Potrei farmi un paio di kill però Calmi queste sono due Queste sono quattro va bene così È morto è morto è morto Devo stare tranquillo che era morto Ok a posto Nuovo pozze piccole Facciamo in fretta perché ora il tetto è sfondato c'è un set veramente della Madonna e sta arrivando altra gente. Ma basta! Non se ne può più! No, no, no, quanta gente ci sta? Ci sta più di uno. Ma sinceramente, ma sinceramente, posso dire dove col cuore? Ma ciao! Basta! Cioè, siete troppi! Siete veramente pericolosi. Cioè, siete veramente pericolosi, ma basta. Cioè, a un certo punto date ansia. A un certo punto date ansia. Perché? <ride> cosa sta succedendo? No, raga, io. No, veramente, qua non è che mio figlio poteva morire Qua non mia, mia famiglia, ci poteva restare secco No, ba basta, basta, veramente Sto avendo pure fortuna con gli oggetti Ma queste cose stanno diventando folli Vediamo un attimo che succede se faccio sta cosa Succede che mi va bene, ok Scusa, bandiera, ti offendi se ti levo, grazie Ok Ricarichiamo un attimo tutto e poi andiamoci a prendere tutta la roba che abbiamo lasciato. Io non ho neanche. Cioè, io non posso neanche sfruttarla sta sfida per quanta gente sta qua. Cioè, non ho neanche avuto la possibilità di avere la paura di caderci sull'erba. Perché sono. So, so, ho sto otto kill. Cioè, ma vi rendete conto? Allora, calmi. Diamo un attimo uno sguardo per cercare bende, cose. No, non lo so. Là sotto stavano pure delle pozze grandi, però, eh. Quindi, io direi di andarmi a fare direttamente quello. Ok, allora, finalmente possiamo diciamo, rendere la sfida un po' più interessante. Muoviamoci. Non che fino ad ora non lo fosse, eh? Per tutte le kill fatte, per tutto il casino subito. Come se non fosse successo niente, ragazzuoli. Belli freschi, belli freschi, belli freschi, senza nessuna paura. Fortuit Gamer, imperterrito. E qual è il problema? E qual è il problema? Scendiamo qui, più sicura. Ma a noi non interessa, a noi non interessa. Allo squalo neanche, credo. Neanche lo squalo che c'è sta addosso ci interessa, mi sa. Sta arrivando un elicottero. Stavo andando sull'erba, non me ne ero accorto, me ne sono accorto un secondo prima. Spero che voi stiate scherzando veramente Spero che st voi stiate scherzando Seriamente io lo spero Ah oh, perché ragazzi veramente voi non avete idea Di quanta concentrazione Io stia utilizzando per fare questa cosa Cioè il mio cervello si sta fondendo Tra le kill da fare tra, tra i nemici che sto incontrando Perché questi ragà non so bot Questi non sono bot Questa è gente che sa quello che fa Soprattutto l'ultimo Questo ha dato molto fastidio Aspetta un attimo che devo dovete Se questo ne a pozze grandi Altrimenti vado a recuperare quella Vabbè, vado a recuperare quella Faccio prima, guarda E ora Io Con faccia In safe come ci vado? Ah, no, un'idea, un'idea Porto di gamer Porto di gamer è le geniali idee Calmi tutti Facciamo così Utilizziamo una jump Non facciamo errori Non ci conviene Andiamo a lazy, Andiamo nella zona di lazy Sono troppo Sono troppo basso Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Chiudi, chiudi subito Chiudi subito qualunque <ride> Veramente, ce la faccio più Ce la faccio più No, raga. È tro troppo, troppo complicato Troppo complicato Cioè, Fortune Gamer si sta rendendo, ragazzoli Fortune Gamer si sta rendendo Eh, ma mo' dico, no? Io come ci arrivo dall'altra zona? E mo'? E mo' io dove vado? Eh, ciao, vabbè, mancava lui, mancava Devo andare in acqua Devo andare in acqua Se vado in acqua ce la faccio, raga. Idea Andiamo in acqua ma fra hai preso il muro Tu non hai detto che sto creando in queste partite Questo è proprio Quando ho capito C'è il QI di parte a 2000 C'è un rischio C'è tutto nel mio piano Che voglio portare avanti Ma si può fare Ok ho trovato un metodo più semplice Potevo camminare per strada Non c'era bisogno di tutto il QI Diciamo che il mio QI è stato alto Ma non ce n'era bisogno Siamo in safe Non mi sparate Non mi sparate Non mi sparate Non mi sparate Per piacere Per piacere non mi sparate Abbiamo pure un pavimento un po' più grande A posto Come a casa fra Come a casa Siamo a casa Bella per voi. Apri sta porta, chiudi qua. Metti una finestra. Come a casa, raga? Siamo a casa. Bello sto palazzo. Questo stava aspettando, aspettare, raga. Questo stava aspettando. Un bel palazzino dove porto the gamer si potesse. Smizzari, non toccare! Ok, ho toccato. Ho toccato la roccia, ho toccato la roccia, ho toccato la roccia. Tranquilli che ho toccato la roccia, ok. C'è qualcosa che non sto capendo. Qualcuno vuole cercare di farmi cadere? Toccato la roccia comunque prima eh raga Magari ve lo zoomo pure in editing Allora e se ci fosse qualche nemico lì Potrebbe darsi C'è il loot magari Tutto barricato potrebbe darsi Abbiamo un problema Houston Non mi sono accorto che tutta la struttura non era in safe L'unica struttura in safe è quella di sto tipo Non farla cadere Non farla cadere ti prego L'ha fatta cadere È fatta Stavo fallendo la challenge Questo è bravo nel costruire Bravino, bravino, se la cava molto bene Sinceramente, se fossi morto sarebbe andata meglio Ero più contento Vai vai Muto, muto Devi stare, muto GG La sfida è abbastanza semplice a dirsi Cioè, d'altra parte però la sfida analizzandola e facendola praticamente è, Risulta tra le più difficili che abbiamo fatto Perché è quasi una... Don't touch the ground challenge Una lava challenge Com'era? Flur lava? Lava flur Non mi ricordo il nome di quella challenge famosissima Che è stata fatta nell'ultimo periodo Vabbè, nell'ultimo periodo è un parolone Però avete capito, dai State tranquilli Ovviamente tutta la sfida sarà decisamente sincera Cavolo, cos'è stato? Era un nemico un bot? Lo voglio sapere Ma questo è. What? Uh! Cosa è successo fra? No lo voglio no, no no no no no no no no no Questa cosa non mi piace Questa cosa non mi piace Cosa sta succedendo? Ok ragazzi la challenge appunto è Red Flurry Slava Se io ho sentito una cesta epica fra Spacchettala manco gli spacchettamenti dei de de clash royale ai tempi d'oro Piglia tutto Cozza grande eh. Ce sta Oh oh oh Blocchiamo Che è andata male fra? Stava la mia scala GG per te GG comunque per te, facciamo così, uh, evito di, um, evito comunque di farmi il medikit, non fa niente, io più che altro di Jules ho lasciato la scheda, la scheda per il bunker, e eh, non è stata una grande idea, dovrei andare a recuperarla e andare ad aprire il bunker prima che qualcun altro la noti, sta un nemico, non capisco dove, ok so dove, non mi individuate, sono morto praticamente, mi stai dicendo questo? Ok, GG, No!